Sono felice, adesso mangio qualsiasi cosa. Sorrido, parlo con tutti. Mi ha messo la felicità. Sono il dottor Carpegna e da oltre 15 anni mi occupo di implantologia. Ti piacerebbe scoprire se anche tu puoi abbandonare la tua vecchia protesi mobile e sostituirla con dei denti fissi tramite gli impianti dentali? Vieni a trovarci per una visita e vieni a scoprire come coccoliamo i nostri pazienti nella nostra suite all'ora dedicata.